Porco, di la tollerabile. intollerabile! Ammazza! È quello? Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi spiego come trovare questo incantesimo della frenesia intollerabile. Dobbiamo dirigerci in questa zona. Mi raccomando, questo è il posto dove andare ai campi di nevi consacrati. molto semplice sbloccarlo, sbloccato perché questa è la via per andare all'albero sacro io per fortuna ho fatto anche un video, una guida su come arrivare qua quindi prendere quelle parti del medaglione e andare al montacarichi ora, eh, seguitemi in questo lunghissimo viaggio durerà pochissimo questa parte ma è tanto per farvi capire dove si trova perché se andate in quel posto dove ho marchiato, del, cioè ho fatto il cerchio sulla mappa è quello il posto dove andare Se trovate delle rovine Lì c'è anche un C'è anche una stanza Quindi stanza segreta là sotto Un sotterraneo Andate là sotto e aprite quel baule all'interno di quel baule troverete la frenesia Molto semplice I mostri qui sono difficilissimi da sconfiggere oh. Vabbè Più che difficile Non muoiono Ecco, là ci sono pure i guardiani. Tanto, se capito già tutto perché quelli. Si mettono. Cioè, ci si toccano la testa e cominciano a urlare come oh, pazzi. Ah, ma io lo odio quando fa così. Veramente quando si incastra tra i personaggi. Ah, C'è la collisione dei personaggi, ma quando. Cioè invece quando loro cominciano a usare la lancia Le armi Cioè prendono l'arma e attraversano i muri Cioè quello non c'è effetto di collisione eh, Tra la spada e i muri eh. Solo tra i personaggi Mannaggia, mannaggia Ok ragazzi abbiamo quasi finito questo è il posto, cioè, proprio qua, è qua vicino, c'è questa rovina. E quindi noi dobbiamo entrare all'interno, però dobbiamo usare la capretta, capito? Madonna mia, sti cosi oh, schifosi, che per fortuna muoiono subito subito. Lai, qui. Eh, chiamo il mio me stesso. Per farlo divertire un po'. Avete visto la stanza segreta là sotto? salire qua, qui eh? Minchia, lo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, ma che palle. Ecco, scendete qua sotto e niente, avete trovato l'incantesimo. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione, lascia like se il video ti è stato utilissimo, Iscriviti al canale perché noi continueremo a fare video su Elden Ring finché non se lo dimenticheranno le persone e niente ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao